Il nostro focus invece del mese perché è un approfondimento che facciamo ogni mese con Sergio Piovini riguarda proprio i migliori settori del momento dell'S&P 500 per capire un po' tanto anche facendo un po' un parallelo rispetto al mese precedente eh, come guardare i settori, come approcciarsi per gli investimenti insomma dando delle indicazioni un po' più pratiche al di là poi dell'analisi eh, grafica Sergio dico bene? Sì dice benissimo Emanuele andiamo a vederlo subito quello, quello che ci presenta quello, quello che è successo mettiamo così in agosto e quello che si può prospettare per quanto riguarda settembre allora cosa facciamo uh, uh, in questo in questo contesto andiamo a vedere eh, all'interno dell'Indice standard Plus 500 quali potrebbero essere i migliori settori e poi andiamo sul pratico quindi con degli etf e per replicare un semplice portafoglio che può essere replicato in maniera molto e molto facile eh, iniziamo quindi andiamo a vedere, andiamo a vedere il, il, la prima slide comunque che faccio presente e chi vorrà ovviamente tenere presente questo portafoglio mh, di avere un'ottica un, un temporale comunque minima, non breve ma direi media di 5 anni questo perché nelle fasi ovviamente eh, negative dei mercati, bisogna dare la possibilità poi eh, al portafoglio di andare ad assorbire quella che è la fase negativa. La volatilità, quindi gli sbalzi di prezzi che il portafoglio può avere nel frattempo misurato un anno è del 1276. E da segnalare che nel 2022 il ribasso che ha avuto questo portafoglio. Massimo è stato del 13,21% e mentre il ribasso massimo, tenendo presente lo storico del portafoglio che parte dal primo di, eh, di gennaio del 2020, è stato del 30% e quella famosa discesa di febbraio-marzo dovuto allo scoppio della pandemia. Bene Detto, detto questo, insomma, per tenere presente quello di cui stiamo parlando, andiamo a vedere cosa è successo. Quindi partiamo dall'analisi di fine luglio, cosa avevamo a fine luglio. Avevamo Concentrandosi soprattutto sui primi quattro settori: energia, servizi di pubblica utilità, salute e beni di prima necessità, nelle prime quattro posizioni. Poi sul resto abbiamo immobiliare, industria, tecnologia, eccetera, eccetera. Avevamo queste posizioni. Da notare che questi quattro comparti tendono a essere prevalenti nelle fasi di, eh, nelle fasi di maretta così, del mercato Insomma, non sono i comparti eh, preminenti che si trovano al, al, agli, agli, in testa della classifica nel momento in cui c'è un una tendenza forte a rialzo dei mercati come potrebbero essere i beni volontari per dare un'idea o la tecnologia che come vedi eh, erano abbastanza verso il basso andiamo a vedere cosa è successo nel mese di luglio, qui abbiamo la classifica quindi aggiornata a fine agosto. Cosa abbiamo? Abbiamo ancora energia, servizi pubblici e utilità, mm. beni di prima necessità e salute. Quindi non è cambiato molto, si sono solo scambiati di posto salute e beni di prima necessità. La, i beni volontari e la tecnologia come vedi non riescono a rafforzarsi eh, più di tanto alla fine del mese per andare ad occupare quelle che sono le posizioni primarie, quindi anche questo, da questa analisi ti sta ad indicare la, come dire, la difficoltà in generale del momento dei mercati perché non riescono ad apprezzarsi, a rafforzarsi e rimanere nell'alto della classifica due settori come per esempio quelli dei beni voltuari della tecnologia che di solito la occupano e per parecchio tempo quando i mercati tendono a essere rialzisti. Quindi abbiamo ancora questo tipo di condizione. E per settembre quindi cosa faremo? Non faremo nient'altro che mantenere, qui lo vediamo in questa slide, gli stessi ETF che rappresentano quei mercati principali che abbiamo visto nei primi quattro, uh, nei primi quattro gradini così, della nostra classifica quindi lo tengo lì un secondo questa slide, cosa abbiamo? Abbiamo sì. il settore Energy, del, potete prendere quindi questo ETF di SPDR, poi avete, avete l'ISING, qui avete il TICKER, avete praticamente tutto. Sotto avete quello delle Utilities, sempre della stessa casa di gestione, ISING e TICKER, consumer Staples in terza posizione, poi avete l'Healthcare, anche questo quindi con ISING e TICKER. Quindi semplicemente cosa, cosa si fa in questo mese, non si fa nulla, si mantiene gli stessi ETF, si porta avanti, quindi inutile tra virgolette smanettare, comprare o vendere eh, e via, non si sprecano commissioni, soldi, quindi mi acquisto e vende e si mantiene e rivedremo la classifica a fine settembre con la prima puntata utile insomma nel certo, certo. di ottobre per capire... Se ci sono di cambiamenti. Fondamentalmente, insomma, abbiamo visto, Sergio, che da agosto a settembre, almeno le prospettive per settembre, non sono cambiate molte. Beh, anche perché mi venga da dire che la situazione, proprio in generale esterna, quella che poi dopo si traduce in concretezza negli investimenti, non è cambiata, non è modificata, ma questo l'avevamo anche già un po' ipotizzato. Perfetto, hai sintetizzato benissimo il, il pensiero. Per, per, per dirvela poi, così anche per durante il mese di agosto, il monitoraggio è andato avanti, poi quello che determina gli investimenti o le modifiche è quello di fine mese. Durante il mese. Sì. Eh, durante il mese di agosto anche i settori più eh, caratteristici di un mercato di alza hanno provato ad andare verso l'alto e per qualche giorno hanno occupato anche le prime posizioni: quindi i consumer discretionary, quindi volu volutuari e tecnologico. Perché la borsa effettivamente ha fatto un buon rimbalzo da metà giugno in poi, però. Nella prima, ehm, da metà agosto in poi, dove il mercato è ritornato indietro sui suoi passi, eccoli allora che riappaiono i caratteristici settori difensivi del mercato, quelli che tendono nella fase di ribasso a perdere meno rispetto agli altri che tendono a perdere di più ovviamente nei momenti negativi del mercato, quindi rimaniamo investiti su questi. Ok, ottimo, questo eh. è sicuramente uno spazio operativo molto interessante, poi Chiaramente, lo diciamo sempre, gli investimenti vengono fatti anche su misura, per dire, Sergio Piovini non sta dando delle indicazioni rivolte a ciascuno di noi, nel senso che poi ciascuno di noi dovrà capire eh, cosa vuole mettere sul tavolo e eventualmente poi può contattare Sergio per avere delle, delle precisazioni ulteriori, così eh, da, da chiudere un po' il cerchio. Queste sono delle indicazioni generali proprio basandoci su come esatto. sono stati performanti o meno i ori sì, non, non è e non può essere ovviamente consulenza personalizzata no no no no, no esatto questo eh. lo diciamo sempre ma insomma è un disclaimer che è meglio sempre ogni tanto ricordare però eh. vale, vale sempre insomma sarebbe impossibile mettiamola così cioè voi che masticate di finanza anche meglio di me insomma sapete che sarebbe impossibile fare una consulenza in questo modo cioè chi la fa è assolutamente da allontanare allora ehm, chiudo sì, andiamo a vedere sì. il l'alleggamento del portafoglio certamente è... certamente allora, questo è il mese di agosto. Quindi, comunque il portafoglio chiude positivamente. E evidentemente abbiamo un andamento verso l'alto nella prima parte, e poi segue anche il portafoglio al mercato. Alla fin fine mi chiude con più 3,10%, che non è ovviamente da, uh, eh, da scartare. Un buon, un, buon, un buon risultato. Comunque, il, lo storico che qui abbiamo riprodotto in questo grafico lo andiamo a vedere poi a livello di risultati. Quindi questo portafoglio anche molto semplice da seguire, è in grado di fare dei risultati interessanti in questi ultimi tre anni, non è chiaramente questa uh, una regola per i prossimi, però comunque eh, ti, ti fa capire che, ha, che, che delle possibilità importanti si possono ottenere anche in maniera molto semplice. Nel 2020 un più 13, nel 2021 un più 32 e dall'inizio di quest'anno, malgrado l'andamento di mercati in generale, ti sta dando comunque un più 15 che è assolutamente interessante. E qui per chiudere abbiamo l'andamento, una panoramica generale dei principali mercati azionari del mondo, lo vedete verso destra l'andamento dall'inizio dell'anno, quindi mercati americani fortemente negativi, un po' tutti, gli unici che tendono a salvarsi sono il Brasile e eh, in pratica leggermente positivo l'India, poi tutto il resto è profondo rosso, quindi sono un portafoglio che tutto sommato è riuscito a, a, a portare a casa dei risultati importanti finora almeno eh, okay. in relazione al resto dei mercati che sono molto negativi.